Buonasera, uh, però vado parlerò in italiano, <ride> ma voglio innanzitutto ringraziare uh, la città invisibile, i compagni e compagni della città invisibile e gli organizzatori di, di questa riunione e anche naturalmente praticanti dei sueños. Oh, ok, simultaneo. Uh, quello che voglio fare questa sera in queste mezz'ora, 40 minuti in cui farò la mia presentazione è presentare alcuni temi uh, che riguardano la caccia alle streghe e il lavoro che ho fatto in Taliban di della e che secondo il mio avviso sono importanti per le discussioni, per i dibattiti, per la politica dei movimenti oggi. E Sono um, molto contenta che parliamo questa sera di, della caccia alle streghe perché a mio avviso um, questo fenomeno è un fenomeno che ci permette di ripensare alcune questioni che sono fondamentali della storia del capitalismo e fondamentali anche per interpretare il movimento, il momento attuale, il momento storico, politico attuale. Perché, come tutti sapete, stiamo vivendo una grossa svolta, non? siamo in un momento di grossa svolta politica, economica, che senz'altro deciderà uh, di la, di quale mondo, in quale mondo vivremo nel, uh, nelle prossime decadi, nel prossimo secolo. È una svolta in cui molto è in, in, in come si dice, at stake, molto è in uh, nel, uh, m, molte cose si, si dovranno decidere. Um, quindi ripensare il momento in cui il capitalismo è sorto, ripensare quali sono state le condizioni fondamentali, le premesse fondamentali uh, per la costruzione della società capitalistica. Credo che sia oggi un, una cosa molto importante. E, senz'altro, come ho uh, sostenuto uh, in Caliban and the West, la caccia alle streghe è uno di questi momenti fondamentali della costruzione del capitalismo come la caccia, come la, la, la, la fatta degli schiavi come la costruzione delle piantagioni schiavistiche come la colonizzazione dell'America anche la caccia alle streghe va vista come un momento fondamentale della costruzione della società capitalistica moderna da molti punti di vista quando ho cominciato vorrei dire alcune cose su uh, quali sono state le ragioni per cui ho cominciato questo lavoro ho cominciato questo lavoro uh, semplicemente perché volevo uh, inizialmente capire quali erano le ragioni uh, che avevano portato alla discriminazione contro le donne nel capitalismo No, di contro, in, in, in un'atmosfera, in, un in un ambiente, in un contesto uh, di movimento femminista in cui si dibatteva moltissimo uh, su questa questione eh, in cui c'era una base di accordo tra tante compagne femministe sul fatto che uno dei problemi ha uh, le radici dell'oppressione, sfruttamento discriminazione contro le donne era il rapporto particolare delle donne con il lavoro di riproduzione e tuttavia c'era molto disaccordo sul significato di questo rapporto e sulle ragioni, sulle ragioni storiche di questo rapporto, per cui in molti casi si sosteneva che l'identificazione che le donne nel capitalismo hanno avuto con il rapporto di produzione e di riproduzione uh, era un, un retaggio del passato, era qualcosa che era sopravvissuto mentre il capitalismo aveva trasformato tutti i rapporti sociali, rivoluzionato la società, uh, questa, questo tipo di rapporto era rimasto come un retaggio del passato. Uh, non, non, non ero d'accordo con questa interpretazione e ho cominciato questo lavoro storico, politico per eh, praticamente cominciare a capire eh, da dove veniva e quali erano le ragioni storiche eh, di questa situazione della donna e questo mi ha portato a, pensare, a ripensare appunto il momento fondante delle origini del capitalismo no? e, Avevo a mia disposizione ovviamente la, il lavoro di Marx con, che è stato fondamentale per il mio approccio a, alla storia del capitalismo e alla storia dei movimenti e delle lotte di classe fino a questo momento. E come voi sapete per Marx la fonda, il fondamento... Del um, modatto fondante della società capitalistica e soprattutto il processo di espropriazione del contadinato dalle terre, e il momento di quello che Marx chiama l'enclosure. E questo, secondo me, questa interpretazione è senz'altro estremamente importante. Um, Marx, naturalmente, l'ha posta come la base, la, la, la premessa dell'origine della, um, del lavoro salariato, però tuttavia, venendo da un'esperienza femminista, no, venendo da tutta una serie di dibattiti uh, dentro questo movimento, uh, sul lavoro delle donne, sulla riproduzione, sulla questione del corpo, uh, la mia ottica era necessariamente molto diversa, era necessariamente molto diversa, cioè mi sono, ero in un'ottica in cui ho cominciato a comprendere che questo tipo di analisi era molto riduttivo, era molto riduttivo perché uh, l'espropriazione dalle terre è un momento fondante ma non è un momento sufficiente a creare il tipo di proletariato a creare il tipo di rapporto di lavoro che il capitalismo ha richiesto, che il capitalismo ha costruito a partire dal XVI-XVII secolo e poi in linea di tendenza attraverso tutto il suo sviluppo storico. E fin dall'inizio, per le di voi che avranno letto il libro, mi è apparso molto fondamentale la questione del lavoro, della produzione del lavoro, la produzione della forza lavoro. C'erano stati molti dibattiti uh, dentro l'organizzazione in particolare in cui io lavoravo. Lavoravo in un'organizzazione femminista che si chiamava che, uh, in The Campaign, la, la campagna internazionale per il salario al lavoro domestico. Non so se quelle tra di voi che sono della mia generazione si ricordano di questa campagna perché era una campagna internazionale che si è data e si è svolta in molti paesi non solo in Italia ma c'erano gruppi negli anni 70 in molti paesi europei e anche negli Stati Uniti e La campagna per il salario e il lavoro domestico era una campagna politica che si fondava su alcune questioni, si fondava su alcune tesi fondamentali, e cioè che la discriminazione contro le donne, la posizione degradata, se si vuole, delle donne nel capitalismo rispetto a quella dei proletari maschi, era dovuta al fatto che il lavoro a cui le donne erano confinate, il lavoro di riproduzione, era un lavoro che nel capitalismo non è riconosciuto come lavoro è un lavoro che nel capitalismo è completamente svalutato che seppure è vero che nel capitalismo uh, tutti, tutti i proletari sono sfruttati um, ciò nonostante il proletariato maschile, il proletariato salariale ha avuto un certo livello di potere contrattuale perché il salario, eh, ovviamente a seguito di molte lotte, ma comunque il salario ha rappresentato un certo livello di potere sociale, ha rappresentato una, una, un rapporto di riconoscimento, di riconoscimento del lavoratore come produttore di ricchezza. Mentre nel caso delle donne, questa era una delle nostre tesi fondamentali, nel caso, del, nel caso delle donne il lavoro a cui la divisione sessuale del lavoro le aveva obbligate, confinate, a questo riconoscimento non esisteva. No? E il lavoro domestico, il lavoro di riproduzione eh, è stato visto e ancora negli anni 70 veniva visto e ancora oggi viene visto. No, come un lavoro personale, come un'attività una, un uh, che non, non è diretta alla riproduzione della società ma è diretta alla riproduzione del capitale ma è diretta invece alla riproduzione uh, dei, dei membri della famiglia e così via. La nostra posizione in effetti era che uh, a differenza di quello che Marx e Engels avevano detto le donne erano particolarmente oppresse e sfruttate nel capitalismo non perché il loro lavoro non era importante per l'accumulazione del capitale ma perché il loro lavoro era svalutato e non pagato e cioè che il salario e la mancanza di salario dovevano essere visti come i fattori fondamentali no? nella differenza, nel capire le ragioni della differenza tra la posizione del proletariato maschile e la posizione del proletariato femminile dentro il capitalismo. Ed è per questo che abbiamo pianificato, abbiamo lanciato questa campagna per il salario lavoro domestico, perché ci sembrava una campagna che in un certo senso, simile alla lotta degli schiavi contro la schiavitù, no? una campagna che sovvertiva la divisione sessuale del lavoro e l'uso del salario come momento di divisione e discriminazione dentro la classe uh, operaia stessa. Venendo da questa prospettiva, da questa prospettiva no, la questione della produzione della forza del lavoro, la questione della riproduzione, appunto, no, come produzione di classe Operaio, come produzione di forza lavoro era una questione molto importante nella mia prospettiva e da questa prospettiva ho guardato anche la, al periodo dell'accumulazione primitiva e all'analisi di Marx dall'analisi che Marx ha fatto uh, delle, delle, pre, delle premesse del rapporto capitalistico è appunto venendo da questa prospettiva che uh, ho concluso che la, la, la, la spropriazione delle terre era solo un inizio, che in realtà c'era tutta una storia, c'era tutta una storia che doveva ancora essere scritta, che doveva ancora essere vista e, e riscoperta e che non si poteva ridurre per esempio alla persecuzione uh, dei vagabondi. È che è il secondo momento di cui Marx parla, no? in relazione al XVI e XVII secolo. Allora si espropriano i contadini e poi si perseguitano con leggi infami i vagabondi che poi vengono eh, schiavizzati quando sono ricidivi, eccetera, eccetera, eccetera. Che questa storia è una storia estremamente produttiva e che bisognava invece scoprire un'altra storia. E in un certo senso la caccia alle streghe è stata per me la chiave, la chiave per scoprire, per aprire tutta questa altra storia che aveva a che fare appunto con le trasformazioni che il capitalismo ha dovuto mettere in atto i mutamenti sociali se si vuole che il capitalismo ha dovuto mettere in atto no? per creare un proletariato uh, che avesse tutto un rapporto completamente diverso no? con l'accumulazione della ricchezza uh, un proletariato appunto sfruttato in un modo molto diverso e qui per me è stato centrale anche capire e riflettere su un concetto di lavoro nel capitalismo che per me è ancora un perno centrale della questione perché il capitalismo è un sistema molto diverso da quelli che l'hanno preceduto sappiamo benissimo che ci sono stati migliaia di anni di sfruttamento e il capitalismo non è il primo sistema ovviamente che sfrutta uh, e crea classi subalterne Però, c'è una differenza specifica del capitalismo rispetto a come questo sistema si pone nei confronti del lavoro. Il fatto che nel capitalismo il lavoro diventa qualcosa di centrale, di essenziale, di fondamentale eh, rispetto all'accumulazione del capitale, all'accumulazione della ricchezza, eh, ha segnato una svolta anche dentro la politica sociale e ha segnato una svolta nel senso che uh, sempre, um, e, e per il capitalismo è stato necessario creare tutta una serie di strumenti, di politiche, di pratiche che hanno trasformato uh, la, la vita delle persone, ogni aspetto della vita delle persone, hanno trasformato il corpo, hanno trasformato il rapporto con la natura, hanno trasformato il rapporto uh, con uh, la, la, la, la vita sociale, eccetera. Um, allora, quello, quello che, che a me è parso molto importante è stato leggere, in un certo senso, la caccia alle streghe, come uno dei processi, se non il processo fondamentale, che ha in senso, attivato queste trasformazioni, no? che ha attivato queste trasformazioni. Adesso vorrei scendere un pochino più in particolare rispetto a quello che ho presentato adesso, no? quelli di voi che hanno letto questo, questo, il libro no? sapranno che una gran parte dell'analisi che ho fatto sulla caccia alle streghe è stata collegata uh, al discorso della, per esempio del fatto che la caccia alle streghe si dà in un ambito soprattutto rurale in un ambito di, di grossa uh, attacco al rapporto con la terra e a allora in questo senso vorrei dire che anche l'analisi dell'enclosure, de, de, de de, delle recitazioni che Marx ha fatto uh, va senz'altro ampliata perché l'espropriazione dalle terre ha significato non solo l'attacco a un mezzo economico di sussistenza, a un mezzo economico di sopravvivenza, ma ha significato soprattutto anche un grande, una grande a um, separazione della popolazione rurale, della popolazione europea dal rapporto con la natura che ha in un certo senso sconvolto tutta una serie di pratiche che erano state fondamentali nella vita quotidiana di, di migliaia di persone quindi la, anche il discorso della terra va secondo me visto in un modo molto più ampio di quanto è stato uh, concepito da parte di Marx. Um, un momento che voglio cercare di organizzare. Oh is mine. parlo di queste cose, mi, ho come una specie di rifiuto a dire cose che mi sembra di avere già detto molte volte e voglio invece cercare di ripensarle in un modo nuovo e trovare parole nuove. Ed è per questo che mi sono in questo momento fermata perché mi sembrava di, di, di sentirmi dire cose che ho già detto. E questa è una cosa che non mi piace e, e per questo voglio fare come un passo indietro, no? come un passo indietro e eh, parlare in un modo un po' diverso um, e mh, dare un, un attimo uh, un'idea delle questioni che sono in ballo, <coughs> a mio avviso, sul su rispetto... All'interpretazione della caccia alle streghe, che non vedo ovviamente come fenomeno isolato, eh, ma che vedo come fenomeno parte di tutta una tappezzeria di, di, di um, attacchi alle condizioni di vita del proletariato europeo e del proletariato americano negli anni del, nel secolo XVI, XVII e poi oltre, uh, come a tapezzeria, e dire anzitutto che uh, una prima riflessione è che la società capitalistica moderna si apre con degli stermini, eh? si apre con lo sterminio delle popolazioni colonizzate delle zone andine del Messico si apre con uh, questo immenso attacco alle popolazioni rurali europee si apre con lo sterminio e schiavizzazione uh, di milioni di africani e con lo sterminio delle streghe eh? e allora io vorrei che Pensassimo, che cominciassimo questo discorso con questa immagine composita no? con questa immagine composita perché è molto importante uh, non dimenticare oggi mentre assistiamo a un enorme ritorno di fenomeni che richiamano il periodo dell'accumulazione primitiva mentre assistiamo a questo ritorno guerre dappertutto incarcerazioni di massa mm. eh, legislazioni sempre più punitive eh, mh, come si dice? fame uh, sì, la fame nel mondo eh, fame nel mondo chiaramente Uh, dovuta a ragioni artificiali costruite uh, mentre vediamo questi fenomeni è importante ripensare a come il capitalismo è cominciato perché questo ci dimostra e questo perché è un punto politico secondo me fondamentale che uh, quello a cui assistiamo ora è i fenomeni a cui si ora sono fenomeni strutturali non sono fenomeni contingenti alla finanziarizzazione a svolte particolari dello sviluppo capitalistico ma si tratta di fenomeni strutturali che abbiamo visto ripetersi nel tempo e che sono stati costitutivi che è il punto che ho fatto sempre sulla tazza del costitutivi della formazione di rapporto capitale e questo è il primo punto che io voglio fare perché credo che oggi è estremamente importante a uh, qualsiasi attività facciamo uh, porci in un'ottica che deve andare al di là del capitalismo, non per ragioni ideologiche, ma semplicemente per ragioni di riconoscimento che il capitalismo ha una, un, un, orizzonte, un orizzonte chiuso, ha un orizzonte per cui certi meccanismi, eh, certi processi, sono inevitabili e continuamente ritornano come le comete, come le, le, le, le rivoluzioni de, de, de, della Terra attorno al Sole. C'è un continuo ritorno di questi fenomeni. Oggi per esempio assistiamo al ritorno ancora della caccia alle streghe, in parte, grandi parti del mondo. E in parti di Africa, India, Arabia Saudita, in zone che hanno per esempio delle regioni molto diverse. E quindi questo è, per questo è una, una prima considerazione da fare. No? Secondo, uh, quali sono allora questi assi portanti del capitalismo? Quali sono queste strutture portanti del capitalismo? Ecco, questi sono gli altri punti che voglio fare perché secondo me identificarli guardando al passato guardando la storia del capitalismo si eh, si traggono delle conseguenze anche per interpretare il presente no? allora ho cominciato, prima, no? ho cominciato a parlare prima della questione delle terre su questo senz'altro è un atto fondante estremamente importante e infatti, non a caso, tutt'oggi assistiamo a un attacco attraverso il mondo, eh, a, una, a un processo di espropriazione eh, immenso. No? Eh, oggi, mh, se guardiamo, eh, vediamo che, che, che siamo in una situazione che ci ricorda il XVI e il XVII secolo che ci ricorda i grandi momenti della colonizzazione, no? perché abbiamo le compagnie minerari, abbiamo le compagnie dell'agribusiness, abbiamo le compagnie dell'agrofuel, dell'energia verde, no? c'è un, un livello di situazione altissimo. E quindi è importante ripensare a cosa ha voluto dire questo momento nella storia, che cosa significa questo momento dell'espostrazione dell dentro la storia no? e come dicevo prima che l'espostrazione è centrale ma non solo in quanto attacco a, a modi di sussistenza che la gente aveva ma è stato un momento fondamentale anche come uh, distacco come creazione di un rapporto molto diverso tra le persone stesse e tra le persone e la natura Uh, secondo l'attacco alle terre, e qui ancora c'è un rapporto tra passato e presente, è stato un attacco contro i sistemi comunali, i commons, che esistevano senz'altro in Europa, es esistevano senz'altro uh, nelle zone dell'America che sono state colonizzate. No? Quindi la, la, la comunazione primitiva la Cazzare delle ha avuto anche un ruolo importante di cui parlerò in un minuto ha, ha significato anche la rottura dei com, ha significato non solo espropriazione ma ha significato anche smantellamento di tutta quella rete di rapporti molto stretti uh, che legava la gente uh, in quanto partecipi di sistemi comunali di, di gestione delle terre, di proprietà delle terre no? e questo anche oggi sta succedendo perché non dobbiamo dimenticarci che in varie parti del mondo tuttora esistono dei commos, in gran parte dell'Africa e dell'America Latina per esempio eh, esistono ancora sistemi comunitari di terre. e oggi si può fare un parallelo perché esiste una politica molto precisa portata avanti dalla Banca Mondiale che attacca queste questa che cerca in ogni modo di distruggere questi momenti di, comunità, di comunanza che ancora esiste nel rapporto con le terre. Secondo, quello che volevo dire, e, e fra l'altro voglio dire questo, la caccia alle streghe è stata molto molto importante nell'attacco al come si dice, a, sia alle terre che ai rapporti comunali che esistevano nella, nella, nella gestione delle terre. No? Uh, ho pensato tanto a, alla figura della strega, a come è stata costruita, come veniva presentata, al suo significato politico, alla sua valenza politica, culturale, sociale, su cui c'è moltissimo da dire. Ma una cosa che mi ha sempre colpito è che l'idea della strega perché ci sono, esistono tante idee della de persona criminale eh, esistono tante idee po, tante possibili sfaccettature della personalità però la strega è qualcosa di speciale perché è una persona che è presentata come completamente aliena come completamente nemica nemica di Dio nemica dello Stato nemica dell'umanità quindi nemica dei suoi simili. e questa esclusione della strega dall'ambito dell'umanità e quindi dall'ambito della solidarietà, in quanto persona completamente abominabile, serva del diavolo, uh, accusata di delitti in inconcepibili, cannibalismo, uccisione dei bambini, uh, copulazione con il demonio, no? Cioè, tutto questo ha un significato, non è solo il prodotto di menti malati, di preti uh, repressi sessualmente o di magistrati uh, particolarmente feroci. Al contrario, al contrario, chi legge le demonologie, chi legge gli, eh, i, i testi fondamentali che sono serviti a costruire la figura della steca si rende conto che... I demonologhi, gran parte dei demonologhi, erano intellettuali, erano persone che riflettevano uh, e che questa disumanizzazione completa della stega, la disumanizzazione più intensa che si, di cui si, a cui si può pensare, era veramente anche utile, funzionale, uh, a distruggere tutto un concetto di solidarietà che esisteva nelle comunità rurali uh, e che era il frutto di, di secoli di, di gestione comunitaria, di, di vita comunitaria, di vita estremamente collettiva, tanto collettiva che noi non possiamo immaginare perché i rapporti di lavoro erano collettivi. Uh, si decideva insieme quando seminare, quando... Um, Fare il raccolto uh, si lavavano i panni insieme e esisteva quindi una rete intensissima di rapporti che il capitalismo ha dovuto strappare, ha dovuto estirpare come si estirpano le erbe uh, selvagge prima della semina. No? E quindi la figura della strega l'attacco a questa persona che ha creato, ha spaccato la comunità, ha spaccato la comunità creando questa immagine de, del nemico interno no? la strega come nemico interno come pericolo per tutti persona demonica e il forno, no? È... allora uh, in secondo luogo in secondo luogo quello che mi è risultato uh, chiaro guardando a chi era la strega no? di quali crimini particolari veniva accusata No, da che classi gruppi sociali proveniva no? è molto chiaro una cosa che sempre si rapporta al discorso della rottura dei rapporti comunali è che in molti casi le streghe erano persone che vivevano eh, erano state ovviamente espropriate erano povere, donne povere vecchie e che vivevano di carità e si aspettavano, non solo vivevano di carità, non solo vivevano di quello che i vicini potevano dargli, ma ovviamente contavano ancora su rapporti di, di solidarietà e di appoggio, supporto da parte della comunità che in questo momento il capitalismo doveva distruggere. Quindi nella strega, che è spesso la donna anziana che non ha niente, che va in giro attraverso i vicini a chiedere un po' di vino, a chiedere un po' di largo, a chiedere un po' di pane, eccetera, eccetera, e i vicini la rifiutano e lei maledice e dopo viene accusata di aver ucciso il bambino, di aver ucciso, fatto cadere il cavallo, eccetera, eccetera, in lei si colpiscono proprio anche tutte queste aspettative di solidarietà aspettative di, di, di supporto comune che in questo momento non solo quindi il capitalismo deve espropriare le terre ma deve anche distruggere tutta quella rete di uh, rapporti uh, di solidarietà che si erano creati attorno alla gestione delle terre nella, nella misura in cui questa gestione era una gestione comunale ed era una gestione in cui tutte le, le decisioni venivano prese e ovviamente ci immaginiamo che non venivano prese sempre in armonia, venivano prese in un modo collettivo, in un modo comune. No? Uh, ma c'è anche un altro aspetto, appunto, della caccia alle streghe, che adesso voglio collegare, invece, al discorso della trasformazione del corpo. No? In, nel libro ho parlato molto di come il corpo nella storia del capitalismo viene sempre più meccanizzato infatti ho parlato della trasformazione che già nei primi due secoli di sviluppo capitalistico si può vedere la trasformazione una metamorfosi dal corpo magico al corpo meccanico il corpo come macchina che appunto riflette e conseguenza di, del fatto che la forza lavoro, incomincia a acquistare una, una, una centralità nel processo della comunizione che prima non aveva. Bo? Allora c'è tutto un aspetto della caccia alle streghe che si inquadra in questa trasformazione ed è quell'aspetto che riguarda uh, le accuse, per esempio, uh, riguardanti la sessualità delle streghe, riguardanti la trasgressione sessuale, riguardanti i crimini uh, che oggi chiameremmo riproduttivi bon. e in questo senso adesso scenderò più in particolari in questo senso uh, ho cominciato a vedere che tutta quella area di discussione e di, di questioni che erano al centro della politica femminista come la riproduzione, il corpo, la sessualità non era una cosa diversa, alta dalla storia della lotta di classe. Non era, non era una, una, una specie né di appendice né di altro che si potesse mettere, per esempio, uh, sotto la categoria del genere e per cui dopo si dice ma qual è il rapporto tra genere e classe? No, che ancora tanti si domandano ma che in realtà questi discorsi che oggi sono un po' convogliati dentro la categoria del genere erano infatti una parte integrante e fondante della formazione del proletariato, della formazione della forza lavoro, della formazione del rapporto salariato, ah, nel, appunto nel senso che queste trasformazioni della sessualità, queste trasformazioni del corpo, del processo di riproduzione, no? A mio avviso, partendo dalla lettura della caccia alle spiegue e poi del contesto in cui questa caccia si è data, no? vanno proprio inquadrati e compresi come aspetti, me meccanismi della trasformazione, della produzione della forza lavoro. No? E qui mi rifaccio a quello che ho detto prima, che l'importanza che il lavoro ha nel capitalismo la centralità che il lavoro come forza dinamica come energia fondante ha nel capitalismo no? il capitalismo non, a differenza di altri sistemi non misura la ricchezza sulla base di quanta terra si domina ma piuttosto di quanti lavoratori si possono attivare in base a questa terra eh? e allora qui io vorrei fare intanto un tutta una serie di di, di, di osservazioni molto veloci prima di tutto su, su quello che significa trasformare il corpo eh, trasformare la produzione della forza lavoro eh, e il rapporto tra accumulazione di forza lavoro e distruzione no, molti di voi avranno forse letto Foucault no, e sapete che Foucault è stato uno dei teorici del corpo e una delle tesi che Foucault ha sempre sostenuto è che non si può leggere la storia del potere lui parla di potere astratto io parlo di capitalismo comunque spesso Foucault è un po' nebuloso su questo ma comunque non si può leggere la storia del capitalismo solo in senso repressivo che non si può leggere il capitalismo solo come distruzione, ma anche come costruzione di nuove capacità, come costruzione di nuove attitudini. Uh, allora io vorrei dire subito da questo punto di vista che guardando a questa storia degli anni al secolo XVI-XVII si può vedere che è molto importante vedere che il rapporto di creazione di nuove capacità, per esempio nel corpo, uh, è stato allo stesso tempo, mm. come si dice? Uh, mm. ha, richiesto, ha richiesto allo stesso tempo, la distruzione uh, di altre capacità. Cioè non si costruisce, non si è costruito se non prima distruggendo. E la caccia alle steghe è uno di questi momenti, è uno di questi processi in cui si vede benissimo il continuo rapporto tra accumulazione e distruzione, produzione di nuovo e distruzione. No? Cioè che terrorizzando, criminalizzando come demonici tutta una serie di pratiche che erano state fondamentali nella vita delle popolazioni rurali d'Europa, eh? si è creato anche il terreno per la costruzione di nuove capacità. Eh? E primarizzando per esempio un certo concetto di sessualità. No? una sessualità che aveva caratteri molto collettivi che aveva caratteri molto svariati che non era ancora canalizzata come sarà poi nel capitalismo a fini procreativi esclusivamente procreativi che demonizzando questo tipo di sessualità soprattutto nel caso delle donne eh, si è costruito una, una, un concetto una pratica di sessualità che ha potuto essere infatti produttiva, no? che ha potuto essere convogliata alla produzione di forza lavoro. Mm? E in questo senso ho analizzato molto delle pratiche sia di tortura, eh, molte anche delle leggi che sono state passate in questo periodo attraverso la caccia alle streghe e contemporaneamente alla caccia alle streghe, di regolamentazione della procreazione, che a mio avviso insieme alla persecuzione delle streghe, hanno trasformato il corpo della donna, hanno trasformato la capacità riproduttiva della donna in una, forza, in una capacità produttiva di forza lavoro. No? Hanno trasformato la capacità riproduttiva, la procreazione, in, un, in una forza produttiva, in quello che Marx eh, definirebbe una forza produttiva. No? Eh, in questo senso, secondo me, va letto Vanno lette tante delle trasformazioni uh, del corpo, particolarmente con riferimento alla, alla politica sessuale e alla politica procreativa del 500-600, ugualmente nel discorso della sessualità, l'accusa la, la uh, alle streghe di uh, compiere, di intrattenere um, pratiche uh, sessuali, degenerate no? appunto a fondo vista funzionale a questa ristrutturazione delle energie individuali della, del desiderio erotico no? che è stato appunto ah, disciplinato e incanalato dentro la posizione di forza lavoro allora non voglio ripetere qui cose che già sono stato, sono stato scritto nel libro ma vorrei semplicemente dire che a mio avviso è molto importante leggere questa storia come una storia di classe e in questo senso questa è un'altra un lezione secondo me, un altro punto che mi piacerebbe appunto discutere con voi eh, alla fine di questa presentazione che serve anche a interpretare il presente eh, velocemente Uh, vorrei fare alcune, alcune uh, osservazioni adesso, non tanto più sul uh, periodo della caccia di stelle ma sul momento che stiamo vivendo attualmente. Ho parlato prima del fatto che abbiamo visto in questi anni, a partire soprattutto dagli anni 90, in, uh, simultaneamente all'avanzare in gran parte del mondo del neoliberalismo dei processi di aggiustamento strutturale, che hanno, come all'inizio del capitalismo, uh, distrutto il rapporto che milioni di persone avevano con i maggiori mezzi di sassettamento, la terra, l'impiego, uh, un salario, uh, servizi, no? questa appunto, è stata una situazione globale che adesso si sta uh, attuando appunto, anche in Europa molto pesantemente. Uh, abbiamo assistito in rapporto tra questo anche tutta una serie di trasformazioni sociali, culturali, uh, che, che, evocano, che evocano il periodo e i processi a cui ho fatto riferimento nel libro. La cosa più eclatante, se per me, è questo ritorno della caccia di streghe, uh, che però Ancora non voglio vedere come un fenomeno isolato, ma come un fenomeno invece che estremizza tendenze che si possono vedere in ogni parte del mondo, eh, che si possono vedere per esempio oggi anche negli Stati Uniti e voglio fare alcuni accenni anche a, a questo. No? La caccia alle streghe che oggi appare molto diversa perché le, le donne che vengono uccise oggi nel nome della stregoneria Uh, o, o i processi, i modi in cui essi vengono perseguitati non sono quelli del 600. non ci sono leggi dello Stato che dichiarano che, queste, che esiste un problema di stregoneria uh, quasi in nessun paese anche se temo che stiano cambiando le cose temo che stiamo cambiando uh, tutta, eh, in, infatti questi attacchi sembrano venire dal basso le comunità stesse uh, attaccano queste donne, sono persone della comunità, a volte anche persone della stessa famiglia che attaccano queste donne e le accusano di essere streghe, però uh, a mio avviso uh, esistono molti elementi per dubitare del fatto che si possa ridurre le, le motivazioni di queste uh, cacce, le streghe, a livelli individuali, familiari e ambiti limitati. In realtà eh, esiste abbastanza documentazione per dimostrare che le responsabilità sono molto in alto. E eh, sono di vario tipo, ma tutte collegate al processo di globalizzazione. Tutte collegate al processo di globalizzazione. Per esempio si è notato che in molti paesi di Africa Uh, le, le persecuzioni contro uh, le accuse di stregonerie hanno solo cominciato soprattutto negli anni 90 e sono state particolarmente forti, intense in quelle zone, in quelle aree che, dove la terra veniva commercializzata dove la terra veniva commercializzata dove erano in atto processi di privatizzazione per esempio la terra veniva adibita a, a parchi parchi di animali eccetera eccetera e, e da lì eh, si può è potuto vedere che in molti casi c'erano grosse complicità che se anche gli accusatori erano persone della comunità in realtà c'erano poi queste uh, reti invisibili dei capi locali in combutta con le compagnie minerarie o con le compagnie di altri business che, e che spargere questi rumori queste stregonerie che certe persone praticano stregonerie, servivano effettivamente a dividere una comunità in un momento e a rompere appunto i rapporti comunitari di cui parlavo rispetto al XVI secolo, che in questo momento erano un ostacolo all'espropriazione all delle terre e che quindi ancora, ancora una volta la caccia di streghe ha servito a indebolire e a dividere tutta una popolazione che proprio nel momento in cui avrebbero avuto interesse a, ad essere più forti e più uniti per resistere a queste proporzioni. Un altro fattore che anche qui si richiama alla caccia delle stelle del XVI-XVI secolo è l'importanza che in queste nuove persecuzioni ha avuto e ha tuttora la, la, la, il diffondersi del, delle sette pentacostaliste evangeliste che hanno, praticamente, sono ormai una presenza molto dolce, una presenza non religiosa, una politica economica e politica in gran parte del mondo e che chiaramente sono intervenute in queste aree in modo molto cosciente, molto politico e pianificato e hanno portato in zone che venivano praticamente devastate, in cui gran parte della popolazione veniva a perdere i loro mezzi di sussistenza hanno portato un tipo di religione veramente pro-capitalista, una religione che dice che l'arricchimento è, è bene, che Gesù vuole che ci arricchiamo, e che se non ci arricchiamo, se siamo poveri, è perché è colpa nostra, oppure perché ci sono persone dentro la comunità che stanno tramando contro di noi. E, e appunto eh, la, i pentacostalisti hanno riniettato dentro al discorso religioso il discorso del diavolo. Infatti dicono che c'è una cospirazione satanica nel mondo e che quindi dobbiamo essere molto cauti, hanno creato manuali su come riconoscere chi è una strega e chi non lo è. E questo è persino sulla internet, adesso allora, potete andare sulla internet e cioè, se volete trovate dei manuali per come si riconosce una strega. Io ne ho scaricati almeno eh, due, ne ho scaricati, e questa è una cosa incredibile, che nel 2012, nel 2000, eh, noi abbiamo adesso i manuali su come si riconoscono le streghe, no? Um, bon. e poi ovviamente le politiche, le politiche della Banca Mondiale, le politiche di aggiustamento strutturale, l'attacco grosso giuntarsi ah, tutti per la serata. Allora, aspetta voglio vedere anche quanto tempo. Give me a sign when I should stop. Uh, give me a sign. Okay. Not, uh, it's it's presentation. Presentation. Eh? Ah, when is the watch? No, ah, it's, okay. it's not for the time uh, you are going to to, to fast. Too fast. Oh, ok. okay. Uh. Sì. Allora, mm. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Di no, but I wanted to say, no, say. allora, dicevo che la, la più grossa responsabilità viene dalle agenzie internazionali, capitale internazionale, agenzie come la Banca Mondiale per il tipo di politica e di discorso che, che hanno diffuso in questi anni e stanno diffondendo, che è una politica e un discorso che mira a distruggere tutto quello che esiste di economia di sussistenza, economia finalizzata all'uso, non al mercato e a degradare, a svalutare questo tipo di attività che significa svalutazione, degradazione del lavoro di molte donne perché in gran parte del mondo Oggi sono le donne quelle più impegnate nel lavoro di produzione di sussistenza, sia che si tratti di agricoltura, di agricoltura di sussistenza, quindi finalizzata all'uso, non al mercato, sia che si tratti di piccolo commercio. In effetti questo tipo di attività di agricoltura, di piccolo commercio, è esploso negli anni 90, 80, 90 nella misura in cui l'aggiustamento la, strutturale ha distrutto i mezzi fondamentali per, che la gente aveva di sostentarsi per esempio disoccupazione di massa la ragione per cui tanti sono emigrati dall'Africa, da parti dell'Asia dall'America Latina la ragione per cui abbiamo un mondo di immigranti di, di rifugiati uh, anche con la, la promozione di guerre perché le guerre cacciano la gente dai loro paesi buone. è perché sempre di più è stato difficile per la gente sostentarsi quindi a seguito di questo c'è stata un'esplosione dove le donne sono state fondamentali di, di creazioni di aree di autonomia di aree di attività al di fuori del mercato che hanno fatto sì che milioni di persone non siano morte anche se no, non c'erano più soldi non c'era più lavoro sempre di meno c'erano servizi e non sempre c'erano le rimesse che venivano dall'esterno da chi era emigrato. ciò nonostante Molte popolazioni sono riuscite a creare dei sistemi di sopravvivenza e questo perché c'è stata questa lotta, una lotta che non è visibile sempre, ma è una lotta capillare di tutti i giorni per creare questi spazi di autonomia. Spazi di autonomia che si creano per esempio appropriandosi di un pezzo di terra magari abbandonato nella città e su questo pezzo di terra coltivare delle, delle come si dice, delle pannocchie di grano poi le arrostisci e le vendi al tuo vicino eccetera eccetera e in questo modo c'è stata tutta una rete questa rete di attività è proprio quello che oggi le agenzie internazionali NGOs, la banca mondiale le ONG eccetera eccetera la banca mondiale con tutta la sua rete di ONG cerca di distruggere e completamente degradare no? c'è questa teoria che la banca mondiale ha lanciato pesantemente che dice che la terra che la ragione per cui c'è la povertà nel mondo è perché molta gente nel mondo usa la terra per sostentarsi o come sicurezza per il futuro mentre la terra è sterile solo il denaro produttivo, lo dicono questo, no? è la teoria di Hernando e Sotto, dell'economista dell peruviano Hernando e Soto che adesso la banca mondiale ha fatto sua e dice la terra, l'unico valore della terra, la, il valore è che la terra tu la puoi portare alla banca, vai il tu tuo pezzo di terra alla banca e lì ti fai dare il credito e con il credito, con i soldi, tu ti puoi fare un piccolo business e con quel business tu esci dalla povertà. In questo modo hanno infatti creato tutta un'operazione di gente che adesso ha non ha terra e ha dei grossi debiti. No? Allora, che rapporto c'è tra questo e la caccia alle streghe che sta succedendo adesso? C'è un rapporto, a mio avviso, che non è diretto, non è visibile, ma è molto importante perché svaluta a livello globale e svaluta negli occhi di tante gente specialmente le nuove generazioni tutta un'area di città e di persone, e di persone no? che adesso vengono viste come inutili vengono viste come incapaci di produrre alcun mezzo di prosperità e quindi in situazioni di grossa crisi economica e conflitto sociale perché la crisi economica produce poi conflitto sociale no? giustifica la loro eliminabilità e questo che è, è, è. Bon. su questo ci serve moltissimo ancora da dire però voglio avviarmi alla conclusione perché voglio invece avere una discussione e voglio dire che questi fenomeni, no? questo rapporto tra accumulazione primitiva e attacco alle streghe, attacco alla riproduzione, attacco alle donne nel passato e nel presente, oggi parliamo di globalizzazione, ma globalizzazione è accumulazione primitiva you know, lanciata su una scala ancora più mondiale che non nel XVI secolo quando già era mondiale questi processi li vediamo non solo in Africa o in India ma li vediamo anche nei paesi come l'Europa e soprattutto come l'America e voglio dire alcune cose rispetto agli Stati Uniti perché c'è una caccia alle streghe c'è una, una, una guerra contro le donne anche negli Stati Uniti che va avanti da anni e che è mascherata è resa invisibile da tutta questa copertura ufficiale che dice che le donne negli anni 80-90 si sono emancipate perché adesso sono parte del lavoro salariato e tutte hanno un lavoro e dice che non fanno più lavoro domestico, ormai il lavoro domestico si fa nei supermercati, è il mercato che ha assorbito queste attività che una volta le donne dicevano che adesso mangiamo il fast food eccetera eccetera, laviamo i panni nel London eccetera eccetera, ecco io voglio dire che invece è una storia molto diversa, non solo i lavori che le donne fanno sono miserevoli, la gran parte e non solo la commercializzazione della riproduzione si è rivelata essere in certi aspetti importanti ma per lo più disastrosa. Per esempio negli Stati Uniti cioè, si, si, parla di, eh, si dice che tra vent'anni due terzi della popolazione saranno obesi, non aveva dei figli a carico e non aveva un appoggio di qualcuno con un rapporto salariale, poteva avere un sussidio dallo Stato. Questo è stato completamente tagliato. Moltissimi servizi che avevano ridotto il lavoro non pagato, il lavoro di riproduzione, riguardo al saltea, come si dice, gli asili in nido, um, l'aiuto assistenza agli anziani, l'aiuto assistenza a, a chi ha malattie, disabili. Tutta una serie di servizi riproduttivi sono stati tagliati massicciamente e continuano a essere tagliati. Tutto questo ha significato che in effetti il, il tipo di autonomia che le donne hanno lottato per conquistarsi si è andato molto molto restringendo. Eh? Sia autonomia nei confronti degli uomini e soprattutto autonomia nei confronti del capitalismo. Del capital e che il lavoro non pagato che le donne tuttora continuano a fare non è diminuito e forse in certi casi ha anche aumentato. Io faccio sempre l'esempio della riforma del, del lavoro ospedaliero che negli Stati Uniti ha scaricato sulle donne un'enorme quantità di lavoro. Perché oggi, per esempio, le donne devono fare, o, le, o i membri della famiglia, uomini e donne, maspetto e donne, tutta una serie di lavori e di attività che una volta venivano fatte all'ospedale o da infermiere specializzate, ma adesso questi servizi non esistono più. E per concludere vorrei anche dire che simultaneamente a questo attacco economico che restringe l'attività economica c'è anche un attacco sul corpo delle donne sul rapporto al sistema di riproduzione in quanto procreazione, in quanto sessualità noi adesso assistiamo a una, una campagna che veramente si potrebbe definire di witch hunting, di, di caccia alle streghe no? nel senso che c'è un uh, tentativo No? molto grosso dello Stato che ha molti aspetti di riappropriarsi del corpo delle donne e in una situazione di crisi economica in cui sempre di più lo Stato e il capitale si aspettano che le donne si riassumano gran parte del lavoro di riproduzione passo a passo con questo c'è proprio questo attacco al corpo delle donne per esempio il rapporto con l'aborto il rapporto con la procreazione in genere uh, il rapporto con gli uomini voglio, voglio menzionare alcune leggi che sono passate e, sono, e altre che sono proposte uh, oggi in vari stati degli Stati Uniti che secondo me sono leggi da caccia alle streghe per esempio oggi negli Stati Uniti le donne vengono colpevolizzate e possono essere accusate di omicidio in molti stati se, sono, se si può provare che hanno messo a rischio il feto che, che, che, che, che portavano um, che, dire, uh, durante la, la gravidanza no? per esempio ci sono casi di donne che oggi sono accusati di omicidio in un caso omicidio di primo, grado, di primo grado perché hanno partorito bambini morti e poi si è scoperto che avevano bevuto vino in un caso che una donna ha usato della cocaina e i dottori hanno detto che questo non c'entrava con la morte del bambino però è accusata di omicidio di primo grado e vari stati stanno passando legislazioni molto dettagliate che eh, stabiliscono per esempio eh, quali sono i tipi di attività che tu non puoi fare quando sei grassa, quando aspetti un bambino, no? perché altrimenti tu puoi essere accusata del fatto che hai messo in pericolo la vita di quel bambino. No? E questo si accompagna anche a tutto un grosso lavoro di ricerca che sta andando avanti sotto il corpo della donna. E per il processo di procreazione. No? Uh, anche qui ci sia molto da dire, spero che faccia fuori nella discussione che faremo adesso. E' comunque tutta una serie di ricerche di queste nuove tecnologie no? che sempre più tengono a porre a definire la donna come uno strumento di procreazione, come una macchina procreativa, no? e uh, introducendo anche diversi concetti di cos'è la maternità. Per esempio tutto il dibattito legislativo enorme che è andato avanti attorno alla surrogacy, come si dice surrogacy, alla, al fatto che le donne possono o non possono fare bambini per altri, ah, no? è, è, molto, è molto significativo, no? Perché, ah, Cerca di, concetto, uh, di, di, cerca di definire un concetto di, di, di maternità che separa, separa la donna come, come essere completo dalla sua funzione riproduttiva e a ridurre la, la maternità o aspetti della maternità a funzioni puramente meccaniche e biologiche, no? è eh, molto interessanti i contratti per esempio che le donne che fanno solo da sì devono firmare no? dove devono dire che hanno l'obbligo di non attaccarsi al bambino no? dove si prescrivono tutta una serie di, di, di, di obblighi che hanno e che appunto definiscono il corpo della donna proprio come un vaso da fiori si mette insieme e poi si tira fuori il vaso si può scartare in questa caso la donna e quello che importa in fondo è il seme, il fiore, il bambino che nasce, ma non importa. No? E quindi c'è tutta questa campagna e la si può vedere no? in funzione a non solo e non tanto dell'accumulazione della forza lavoro, ma della riproduzione di un certo tipo di disciplina, che è disciplina procreativa, è disciplina sessuale, ma è anche disciplina economica perché ricostruisce un certo rapporto ricostruisce un rapporto che sempre più viene contestato dalle donne e viene contestato non solo dalle donne ma viene contestato da tutta una serie di nuovi movimenti che sono estremamente significativi e in cui le donne hanno avuto a mio avviso un ruolo centrale per esempio i movimenti dei transgender movimenti dei intersex che sono anche in questo caso movimenti che hanno a che fare con la sessualità ma hanno a che fare anche con l'organizzazione del lavoro hanno a che fare con la divisione sessuale del lavoro quindi sono movimenti di classe perché contestano, rifiutano non solo un certo tipo di identità ma rifiutano anche tutto quel tipo di organizzazione del lavoro che è stato il supporto di questa identità quindi quando si parla di intersexo, di transgender non si parla semplicemente di un eh, eh, eh, fenomeno culturale eh, e sessuale ma la sessualità ha una valenza economica e il fatto che le donne sono state molto importanti il movimento femminista è stato la grande la big bang la grande esplosione che ha dato il primo grosso colpo no? il primo grosso colpo alla divisione sessuale del lavoro con tutti i suoi aspetti e significati Secondo me è senz'altro una delle ragioni uh, alle origini di queste nuove legislazioni che ripropongono modi, temi e valori che richiamano la caccia alle streghe. Grazie. seguidas y después de la respon, ¿vale? Eh, nosotros majistas pero bueno, si hay más sí. el micro para la traducción, hecho que me parece eh, vamos, de una calidad impresionante, tanto en la descripción del pasado como del presente. Y bueno, voy a pasar a hacerle un par de preguntas. Eh, la primera es, eh, tú has hablado de cómo los, los planes eh, de ajuste estructural en América Latina y en África eh, forzaron a la migración, de, sobre todo de mujeres, para subsistir. ¿no? Y, bueno, supongo che conosci eh, tutto il el, el tema della creazione delle scadenze internazionali di cura, il ¿no? fatto che le mujeres del sur hanno dovuto andare ir a los países eh, enriquecidos a fare il lavoro doméstico reproductivo de di cura per las del nord se pudieran emancipar perché non había corresponsabilità ni politiche públicas che pusieran il cura nel centro. ¿no? Eh, El contexto nel que siamo, che tu lo hai definito molto bene, ¿no? hai descritto il contexto in que a nosotras, a noi, eh, in contexto de della crisi europea, se nos, eh, nos sta forzando con le riforme eh, di todo tipo e la distruzione dei servizi pubblici a reasumire tutte queste cargas di lavoro. Eh, preguntarte: qual eh, crees che va a ser la riconfigurazione di queste cadenas internazionali di cura? Porque es algo que me, me pregunto, en el sentido de que lo llevo siguiendo desde hace años. Y, por ejemplo, aquí en el Estado español se acaba de, de aprobar una, la entrada del trabajo doméstico en el empleo del hogar en el régimen general, que es una reivindicación que las empleadas domésticas han llevado a cabo mucho tiempo. Pero al mismo tiempo está pasando que, aparte de que lo han hecho con la equiparación salarial, que es una mierda y que un poco viene, viene a demostrar... Questa idea di de infratrabajo, ¿no? del trabajo doméstico, anche se è anche sta pasando che molte di queste donne sono inmigranti, non hanno papeles, la maggioria trabaja in una economia sumergida e molte famiglie, a causa della crisi, le stanno tenendo che despedir. Eh, eso, per un lado. La domanda di come crees che se vanno a configurare queste cadenas internazionali di cuidado ora che la tortilla dei questi plani di ajuste estructural nos tocca a nosotras? Y la che que te quería fare era um, come cómo pensare cómo pensar la costruzione eh, di comunità qui in Europa, desde la relazione con la Tierra, tenendo in cuenta, más allá de que pueda che può avere di consumo agroecológico, etcétera, tenendo in cuenta che. Que aquí hay un margen de, de autonomía o de libertad en ese sentido mucho menor que en América Latina. ¿no? O sea, todos hablan de que existen tierras comunales en América Latina, pero aquí no. Aquí no y, y bueno, y por ejemplo, la, la batalla por la soberanía alimentaria es bastante más complicada. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y cómo? No, yo era, sobre todo, para hacer un, digamos, un tipo de analogía, porque las brujas siempre se las acusaban por las prácticas médicas que ellas hacían. Y hoy en día, no sé, es pues algo que he leído bastante, y yo creo que, sobre todo, con el tráfico de hormonas por parte de las comunidades transgénero y transexuales, se está, está ocurriendo algo parecido, que es que si no es el Estado quien te tutela, tus hormonas, se te demoniza, no por la hormona misma, sino porque todos sabemos que, claro, son, son comunidades muy conscientes del papel del cuerpo y que saben que modificarlo exteriormente no solamente que te salga bigot, bigote, por ejemplo, sino que ya no puedes entrar dentro de una categoría cerrada, sino que la cuestionas. Y entonces, esa, en cierto modo, si esto no podría ser considerado también como una caza de brujas al no poder ellas mismas disponer de su cuerpo libremente al Señor del Estado quien les dice cómo medicalizarse, con lo cual la biopolítica ya está volviendo con más fuerza sí. que nunca. Pues <risa> pensi che l'epoca della carcella streghe ehm, si può identificare come il momento in cui si crea un sentimento di colpa specie chiamiamoli così a la riproduzione della forza lavoro portata avanti da donne migranti che tuttavia hanno lasciato le loro famiglie e questo ci dice molto su come la riproduzione uh, in gran parte del mondo è stata discussa. No? comunque questo, questa riorganizzazione che si è data, no, ovviamente oggi ha degli aspetti diversi. Allora, io vorrei dire che nel, nei dibattiti, femministi e non, che ci sono stati in queste due decadi, si è molto evidenziato, e anch'io l'ho fatto, il nuovo tipo di divisioni che questa riorganizzazione ha portato tra le donne perché si è creato tra le donne che erano tutte sorelle in teoria in, nel movimento femminista questa divisione tra la persona che assume e la donna che viene assunta quindi le divisioni che poi sono razzializzate, eccetera eccetera allora c'è stata tutta una letteratura e un dibattito su questo e c'è stata anche molta analisi sulle conseguenze di questo lavoro riproduttivo per le comunità da cui venivano le donne migranti che fanno il lavoro nelle, nelle case, negli ospedali, eccetera, eccetera. Allora, um, a me sembra, e non è solo un intuito, ma è parte di un lavoro che ho fatto anche con altre compagne, intervistando appunto, e lavorando anche con le donne immigrati che fanno il lavoro nelle case, negli ospedali, eccetera, eccetera. Allora, um, a me sembra, e non è solo un'intuizione individuale, ma è parte di un lavoro che ho fatto anche con altre compagne, uh, intervistando appunto, e lavorando anche con organizzazioni negli Stati Uniti, di lavoratrici domestiche in gran parte migranti anzi 90% migranti che in questo momento siamo a una svolta a una svolta perché non solo per, per via della crisi ma anche prima della crisi una svolta perché sempre più eh, esiste la consapevolezza o comunque c'è un lavoro politico che cerca di portare avanti questa consapevolezza che um, occorre un, un movimento che un movimento di donne femminista che appoggi il lavoro delle donne migranti, lavoratrici domestiche e occorre un movimento congiunto che, che um, occorre impiantare uh, una lotta politica che vada al di là di queste divisioni e che unisca le forze, rivendicando da parte dello Stato tutta una serie di, di risorse che devono essere recuperate al lavoro riproduttivo. E questo non è solo un'utopia, non è solo un'ideologia, ma è una cosa che abbiamo cominciato a vedere in pratica per esempio negli Stati Uniti negli ultimi anni c'è stato un grosso lavoro politico una grossa campagna da parte delle lavoratrici domestiche soprattutto nello Stato di New York c'è un'organizzazione che si chiama Domestic Workers United che a seguito di questa campagna sono riuscite a ottenere per la prima volta negli Stati Uniti il riconoscimento di questo lavoro domestico come lavoro e quindi riconoscimento uh, di tutta una serie di si vuole diritti, benefici, eccetera, ancora molto scarsi, ma che nello stesso tempo rappresentano un sacco trattativo e si è visto che nell'ambito di questa lotta si è cominciato a vedere qualche cosa di nuovo non solo la partecipazione di donne femministe politicizzate eccetera eccetera ma anche di uh, famiglie che assumono domestiche no? che sempre più si rendono conto che questa contrattazione, questa lotta tra le donne no? specialmente da parte di famiglie che hanno scarsi mezzi che questa continua contrattazione sia per la cura dei bambini, sia per la cura degli anziani, sia per la cura dei disabili, l'idea che si possa beneficiare del lavoro di una persona che vive in condizioni disastrate, in condizioni di continua ansia, paura, angoscia per il fatto che hanno lasciato a casa famiglie eccetera eccetera da cui vengono separate e a cui non possono riunirsi per anni perché non hanno i soldi, non hanno vacanze eccetera eccetera che questo è disastroso non solo per le lavoratrici domestiche ma è disastroso per tutti e questo discorso e questo nuovo tipo di alleanza questo nuovo tipo di ricomposizione che secondo me è la risposta anche alla crisi a, a, a, a, agli sviluppi che la crisi può avere l'abbiamo vista anche riguardo agli ospedali a riguardo del rapporto tra infermiere e famiglie infermiere e gli assistiti dentro gli ospedali dove il fatto delle condizioni pessime in cui le infermiere, che sempre più sono donne immigrati, eh, risulta in un no, rischio anche per le persone che vengono assistite. Allora questo può sembrare un discorso puramente utilitario, ma secondo me è un discorso da cui si può cominciare a ricostruire interessi comuni. No? Uh, io dico sempre che il discorso del comune deve partire soprattutto da una pratica uh, indirizzata a distruggere le divisioni che sono state piantate dentro il corpo della classe operaia, delle molte le chiamate come volete no? Uh, quindi uh, io penso che questo sia il risposto anche alla crisi no? che il discorso è che tipo di... come stabilire, come creare forme di ricomposizioni con cui confrontarsi con lo Stato. Perché mentre diciamo no al pubblico, ma dobbiamo renderci conto che lo Stato ha in ostaggio tanta della nostra ricchezza. E che dire completamente non vogliamo porre nessuna domanda allo Stato significa anche accettare la nostra miseria. Allora non si tratta di porre domande allo Stato, di riconoscere lo Stato come datore di diritti e datore, ma si tratta invece di tentare un, un, un tipo di lotta che costringa lo Stato, sì, anch'io, a, a, a, rilasciare, a rilasciare queste risorse che noi abbiamo prodotto. Ecco, questa è la mia prima risposta. Uh. La Terra comunale, ah sì. la, la questione della, della terra eh, è una questione molto, molto grossa, molto importante, ha tanti aspetti, ci si sa da dire tante cose su questo. Uh, allora partirò dall'esperienza particolare degli Stati Uniti e di New York, ma non solo di New York, no? dove abbiamo visto che il discorso della terra che negli anni 60, 70 non esisteva esisteva come discorso storico la terra era una cosa almeno nei movimenti sociali urbani perché per le popolazioni indigene no? gli americani nativi, le popolazioni quelle che chiamano indiani il problema della terra è ancora tutt'oggi centrale ma per i movimenti uh, politici uh, metropolitani l'Untra era un discorso del passato questo è cambiato e ne è cambiato sotto l'influenza di due, due mm, sviluppi da una parte sempre di più l'immigrazione l'immigrazione dall'America Latina, dai Caraibi e anche dal sud degli Stati Uniti No, immigrazioni di popolazioni che già avevano un rapporto con la terra e che quindi sempre in qualche modo coltivavano un pezzettino di terra e avevano un modo di sostentamento anche attraverso la terra. E sono state per esempio queste, queste, queste popolazioni a New York che a cominciare dagli anni 70 e poi sempre più, in un modo sempre più organizzato hanno cominciato a appropriarsi di pezzi di terra, per esempio zone dove un edificio è stato distrutto, dove non c'era niente, dove c'era magari sporcizia, eccetera, eccetera, hanno ripulito, hanno cominciato a coltivare, hanno cominciato a contattare anche con la municipalità e a coltivare eh, proprio ostaggi. E questo movimento degli orti urbani è cresciuto moltissimo. Una città, per esempio, che è famosa adesso negli Stati Uniti per gli occhi urbani è Detroit, la capitale dell'auto. Nella misura in cui la produzione dell'auto è stata delocalizzata, detto, uh, gran parte della città praticamente è migrata e ci sono queste grandi aree vuote che so stanno diventando ortaggi. No? Quindi questa è stata una, una spinta... No, L'altra spinta uh, che è avvenuta no, rispetto alla coltivazione al discorso della terra ovviamente è stata questa collaborazione internazionale di influenza delle lotte dell'America Latina come lo zapatismo. No? Tutti questi compagni e compagne che sono andate uh, per esempio hanno lavorato con gli zapatisti, no? hanno capito l'importanza della terra. No? e questi discorsi, il discorso del comune è cominciato a circolare e, e si è in essenza sempre cominciato a risuonare insieme alle pratiche che stavano già andando avanti. Allora, io vorrei dire alcune cose qui. Primo, quando si parla di terra non si parla solo di terra, non si parla solo di produzione di carta. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? una? Sí, no, no, no, no, la se no, eh, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, sí, sí, no, no, no, no, Sí no, no, no, no, Sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, funziona? No, non ancora. Sì. Sì, adesso sì, si sente sulla sì, legge adesso. Si Sì. Sì. Proviamo. Io non sento molto, però proviamo. Ok. Comunque dicevo che quando si parla di terra si parla anche di tutto un rapporto eh, culturale, per esempio i giardini a New York giardini urbani non sono soltanto una produzione di cibo ma sono diventati dei centri sociali, sono diventati centri posti dove la gente si incontra, sono diventati un momento di una nuova socialità e di una nuova ricomposizione dentro il territorio perché al giardino urbano lavorano africani, lavorano persone native di New York, lavorano dei caribeni, e ognuno porta le sue tecniche porta le sue conoscenze e quindi c'è tutto uno scambio culturale e sociale che sta andando avanti attraverso questi giardini, ci sono nuove forme di collaborazione e su questo c'è molta letteratura tra l'altro se, se puoi interessare no? ecco. quindi questo è molto importante allora io penso che anche nella crisi dato nel visto che sempre di più questa crisi che uh, a mio avviso, come all'avviso di molti, di, molti di, di noi, dei movimenti ah, è, adesso arriva, eh. no? è, è una crisi fondamentale, non è una crisi da cui il capitalismo uh, uscirà, anzi è una crisi che sarà sempre più intensa, sempre più ricorrente e ce lo dicono anche, no? negli Stati Uniti ormai c'è tutta una, una, come si dice, una teoria economica che, che ci avverte che andremo di crisi in crisi no? quindi dentro questo stato di crisi permanente, accumulazione primitiva permanente che ormai è diventato il modus vivendi del capitalismo dobbiamo senz'altro pensare all'alternativo e l'alternativo passa anche per il recupero della anche dentro il recupero del terreno in area urbana. l'anno scorso in Grecia parlavamo con tanti compagni e compagne dei centri sociali, eccetera. E questa era una domanda che anche veniva, veniva dentro questi movimenti, nel no? fatto che ormai uh, è molto chiaro che tutta una serie di, di mezzi di, di, di sostentamento che si tenevano ormai per scontati, non, non, non sono più disponibili e non si può realisticamente pensare che in effetti si può tornare a un tipo di rapporto come quello che si è dato per un certo momento negli anni 70-80 no? quindi il discorso della terra deve ritornare ma deve ritornare anche in un modo più complesso non semplicemente la terra come produrre il nostro cibo ma anche il rapporto con la terra come rapporto con un'altra uh, un logica che non è la logica semplicemente della produzione delle merci, uh, come anche un valore culturale, no? perché il capitalismo ci ha abituato a svalutare completamente non solo il lavoro riproduttivo domestico de delle donne, ma anche il lavoro di produzione uh, agricola, no? cioè a svalutare il rapporto con la terra. No? appunto come dice la Banca Mondiale adesso che la Terra è sterile, che è un concetto abominevole, no? perché in realtà il rapporto con la Terra ha tradizionalmente, storicamente, attraverso i millenni significato un rapporto con tutta una serie di forze della natura che sono state una fonte di conoscenza immensa, no? una fonte di conoscenza immensa, le grandi scoperte astronomiche e Le grandi scoperte climatiche sono state fatte da persone che avevano questo rapporto con la Terra. Non, eh, non, non, um, e, e quando appunto si è perso questo rapporto, si è perso anche tutta una serie di capacità e di conoscenze che erano legate ad esse. No? Vabbè, magari di questo parliamo ancora. Quindi uh, le difficoltà esistono. È chiaro, difficoltà esistono, si può prendere ispirazione per esempio da tante cose che stanno succedendo adesso in America Latina e in Africa, dove molte città capitali, Kinshasa, Legos, so, sono state trasformate in parti in giardini perché molte donne, anche uomini, ma soprattutto donne, si sono appropriati di pezzi di terra non usati e hanno cominciato a piantarci e vegetali hanno cominciato a piantarci eh, appunto cassava ehm, grano grano turco eccetera peperoni no? eh, nello stesso tempo procurandosi una fonte di cibo ma anche di autonomia no. eh, la terza domanda era il rapporto al, al controllo dello Stato degli ormoni e questa politica statale, sono completamente d'accordo con uh, quello che sì, il compagno diceva, perché oggi uh, molti transgender people, uh, persone vivono in uno stato di terrore, vivono in uno stato completamente di terrore e si sobbalgano queste operazioni che sono pesantissime, no? che spesso ti portano a rischio della vita perché ti deve riempire gli ormoni che poi non, sono costosissime e ti, sono un assalto enorme all'integrità del tuo corpo perché implicano mutilazioni, implicano gestio, ingestione di ormoni pesantissimi e lo fanno solo, in gran parte, la maggior parte lo fanno perché hanno il terrore di, di essere perseguitati dallo Stato e da chiunque scopra che, um, che non sono il genere che vogliono essere. Um, ci, io ho parlato anche in questo caso con varie persone transgender, alcune avevano fatto la transizione, altri no, e l'impressione ricavata è che molte persone non si assoggetterebbero a questo tipo di operazioni se non avessero la paura, prima di tutto se lo Stato gli permettesse di esistere legalmente eh, senza dover definire se sono maschi o se sono femmine. E questa questione della definizione di essere o maschi o femmine è veramente un'imposizione che è criminale perché ti, ti obbliga, no? Ti obbliga a, in, in, a comportamenti che tu non vuoi, a comportamenti che rifiuti e ti obbliga a operazioni che ti portano a rischio della vita. No. no. Ah, il senso di colpa? Sì, senz'altro. Direi la, la caccia alle streghe per me è stato il laboratorio, il terreno su cui si è costruita la, la, la, la figura. Della, della, della donna, no? la figura della donna nel capitalismo, un certo tipo di donna. Infatti io credo che sia molto uh, facile vedere come questo periodo della caccia alle streghe sia stato fondamentale alla trasformazione e costruzione di una concezione capitalistica e di una realtà capitalistica della femminilità. Se si guarda a quella che era l'immagine della donna uh, nel Cinquecento, per esempio, o nel Quattrocento, era estremamente diversa, perché che ci, che, le, le, la documentazione che abbiamo ci presenta un'immagine della donna estremamente combattiva, uh, un'immagine della donna sessualizzata, una magia della donna tutt'altro che obbediente, ma al contrario capace di combattere e sostenere le forti ragioni. E per esempio un fatto che ho sottolineato dentro nel, nel grande Caliban eh, è che le donne sono state al centro per esempio dei movimenti sociali, per esempio i movimenti eretici. Quando si passa al 600, al 700, si comincia a vedere un tipo di donna molto diversa eh? si comincia a vedere un'ideologia, nell'ideologia dominante si ha questa donna che ormai è passiva sempre più assessuale eh, sempre più obbediente eh, la sua virtù e il silenzio eccetera eccetera di mezzo c'è la caccia alle streghe c'è la caccia alle streghe che mette da ruolo le donne c'è la caccia alle streghe che demonizza Uh, un rapporto autonomo con le proprie, con la, con la, delle donne con la propria sessualità, c'è la caccia alle streghe che crea una figura della donna come ontologicamente degradata, come ontologicamente inferiore a quella dell'uomo e quindi crea le basi ideologiche oltre a quelle pratiche della sua subordinazione e quindi... Eh, è chiaro che questo è il momento della costruzione, distruzione e proprio nella caccia delle streghe si vede questo rapporto continuo necessario, strutturale tra il momento della distruzione e il momento della costruzione si terrorizza si, si, eh, e le torture che vengono infritti al corpo delle streghe sono veramente l'esempio materiale più evatante di questo terrore no? e di questa disciplina che viene proprio inflitta, scolpita dentro il corpo delle donne e si teorizza per costruire un modello diverso no? quindi colpa nei confronti